Benvenuti, sono Maurizio Poli, eccoci qua a Economicamente. Ho lunga cavalcata estiva di ospiti, imprese, imprenditori, professionisti, docenti universitari, tutto questo percorso di educazione e di divulgazione finanziaria. Siamo arrivati anche all'ultima puntata, siamo alla fine di luglio, e quindi c'è la, la, la penultima, anzi mi sto portando avanti, questa è la penultima puntata, domani ci sarà l'ultima che conclude la settimana e conclude questa bellissima esperienza di questo format economicamente. Ma senza indugio passo a presentare subito il nostro ospite di questa mattina, che siamo in diretta sul canale Sky 810 e in streaming www.ltv.eu, eccolo qua, è con noi l'avvocato Massimo Perini, eccolo qua, benvenuto Massimo. Grazie Maurizio, grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Siamo da, da tanto tempo, io frequento i suoi corsi, sono un suo allievo su tante operazioni e quindi è un onore per me poterlo avere qua economicamente anche per, e ci diamo del tu perché eh, dal punto di vista professionale ci conosciamo da parecchio tempo e l'abbiamo qua come avvocato patrimonialista. Ecco, Poi scopriremo questa parola così importante per me e per tanti professionisti che fanno divulgazione ed educazione finanziaria, ricordo sempre che questo è un programma di divulgazione, no, di sollecitazione del risparmio o di, o di azioni di investimento. Noi diamo delle piccole pillole per far riflettere per eh, così imprenditori, famiglie, su tematiche che riguardano l'educazione finanziaria. Oggi ci concentriamo su questa parola, patrimonio, vero Massimo? Cos'è questa parola patrimonio riferito alla famiglia, all'impresa? Cosa vuol dire per te patrimonio? Allora, vedi, io sono un professionista che si occupa esclusivamente di patrimonialità e qualcuno potrebbe pensare, già solo vedendo la mia qualifica avvocato patrimonialista, che io sono una persona, un professionista che si occupa di case, si occupa di soldi, si occupa di aziende, eccetera. È vero, però, attenzione, io tengo sempre a precisare questo. In realtà un patrimonialista, quindi uno come me, un avvocato patrimonialista, è un professionista che si occupa di persone, di vite, di vite personali, perché io lo sottolineo sempre, la nostra patrimonialità è qualcosa che sta dietro alle persone. Quindi noi siamo i professionisti delle persone, delle famiglie e cerchiamo di affiancarli in quelle che sono le loro scelte patrimoniali ottimali in un'ottica di tutela e di continuità patrimoniale. Quindi eh, se noi ci pensiamo alla vita, come dire, normale, ideale di una persona, eh, ciascuno di noi ha un proprio percorso di vita, che comincia ovviamente dalla nascita fino a che siamo in vita a un percorso di vita. percorso di vita che è fatto ovviamente di lavoro, che è fatto di famiglia, che è fatto di incontri, di soddisfazioni, di sconfitte, ci mancherebbe la vita di ognuno di noi. Ecco, accanto al percorso di vita, diciamo, di ciascuna persona, c'è sempre un percorso parallelo per tutti, è il percorso di vita patrimoniale. Quindi possiamo dire sicuramente che il percorso di vita patrimoniale non può essere considerato più importante rispetto al percorso di vita personale, perché immaginiamo quanto valgono per una persona gli affetti, i figli, i nipoti, insomma le soddisfazioni dal punto di vista professionale eccetera. Però attenzione, il percorso di vita patrimoniale è un percorso parallelo che va a condizionare inevitabilmente, in senso buono o in senso cattivo, il nostro percorso di vita personale. Solo per capirci, se io ho una famiglia, se ho un'azienda eccetera, il mio percorso di vita patrimoniale può incidere sulla possibilità di far crescere bene i miei figli, su avere una bella casa, su poter scegliermi le cure più diciamo costose quando ne ho bisogno. Quindi Diciamo che se il percorso di vita patrimoniale di una persona non può coincidere con quello di vita personale di una persona, indubbiamente quello patrimoniale va a incidere sull'altra. Quindi il ruolo di un patrimonialista è proprio seguire, accompagnare mano sulla mano ogni persona in questo percorso di vita patrimoniale. Il ruolo del consulente patrimoniale, del dottore finanziario è, come dici tu, il piccolo faro che ti guida in questo mondo abbastanza complicato perché le norme sono tante le possibilità sono tante anche dal punto di vista di certo. conservazione del patrimonio, trasmissione del patrimonio gestione in vita di quello che posso fare c'è la famosa legge del dopo di noi che ne parleremo magari in un'altra un puntata in cui tu sei esperto e, e, e ne parleremo e ci tengo molto a, a questa legge perché prende cura delle famiglie con la parola brutta, disabilità, non mi piace la parola, ma è questo per farci intendere, però prende lo spunto dal, dal, dopo di noi, durante me, cioè il durante me, certo. cioè durante me come imprenditore, come famiglia, vero Massimo, avvocato Massimo? Certo. Il durante ma me è importante. Venga, hai... Certo. Vedi, tu hai fatto riferimento ovviamente alla legge sul dopo di noi, che è una legge diciamo, che riguarda situazioni particolarmente delicate. A me piace parlare più non tanto di persone con disabilità che vanno super tutelate ci mancherebbe, ma oggi secondo me ha più senso parlare di persone fragili. Fragile, okay? Hai ragione. Perché noi viviamo in una situazione in una società in cui ci sono tante persone che al di là di quelle che hanno una disabilità certificata che meritano tutte le tutele, ci sono tante persone in situazioni di fragilità che non hanno delle tutele pubbliche, ok? Quindi vanno tutelate comunque, ok? Bisogna trovare gli strumenti dal punto di vista tecnico che possano tutelare ovviamente in base alle loro esigenze di vita. Faccio un esempio, no? Sempre più diffusa, quelle che sono situazioni di persone che hanno delle dipendenze, quindi all'interno delle famiglie, figli e nipoti che hanno delle dipendenze, sappiamo il gioco, sappiamo l'alcolismo, sappiamo ovviamente la tossicodipendenza. Le persone molto anziane, persone anziane che non riescono a badare da soli i loro interessi, la vita si allunga sempre di più, la non siamo più sulla legge sul dopo di noi sicuramente, ma siamo in presenza di persone che hanno bisogno di essere assistite, curate. Come dicevi te, tutte queste situazioni okay, vanno curate, vanno come dire gestite, studiate, analizzate, pianificate nel durante noi, okay, nel corso della nostra vita. Questo la cosa importante che ci ha segnalato adesso l'avvocato Massimo Perini, che intendo sottolineare ed è bellissimo il percorso che si sta facendo fare, è anche sopravvivere ai propri risparmi. Ha detto quelli bravi dicono un cerchio, life cycle, la vita si allunga sempre di più, c'è il rischio che una persona sopravviva ai propri risparmi se non ha curato prima il proprio patrimonio. Vero Massimo? C'è questo rischio? Certo. Allora, noi ci troviamo, eh, insomma, eh, lo sappiamo benissimo, in una situazione che per fortuna eh, la vita media, diciamo, delle persone si sta allungando e l'Italia, ovviamente, è uno dei paesi in cui si vive di più al mondo, no? tendenzialmente. Questo da un punto di vista, diciamo, delle relazioni, dal punto di vista, diciamo, umano è molto positivo, è migliorata la qualità della vita, è migliorata la tecnologia, la medicina. Però, ecco, se noi le analizziamo dal punto di vista concreto patrimoniale, questo rappresenta una grossa criticità, già oggi, perché ovviamente queste persone devono vivere più a lungo, in una fase della vita in cui non si è più attivi nel lavoro e quindi bisogna vivere della propria pensione e del proprio risparmio. Ecco che quindi se noi la vediamo in un'ottica futura, va bene, noi dobbiamo fare in modo che la nostra vita patrimoniale, meglio il nostro ciclo di vita patrimoniale, okay, sia ottimizzato anche in previsione di quella fase di vita che sarà tendenzialmente sempre più lunga, ok? Ma dobbiamo viverla bene, mentre sappiamo che in quella fase, ok, eh, dal punto di vista statistico, si vengono a creare delle situazioni di criticità, di fragilità, ok? Che sono proprio collegate, no, all'avanzare dell'età. Quindi sono situazioni che vanno lette, pianificate in anticipo, nel durante noi, ok, per ottimizzare la nostra vita nel futuro. E questo attenzione lo dobbiamo vedere, secondo me, da due punti di vista. Chi già oggi, ovviamente, si prepara la sua fase, diciamo, pensionistica, okay? che dovrà cercare di ottimizzare il proprio patrimonio. Faccio un esempio banale. Noi spesso incontriamo tantissime persone che sulla carta sono patrimonializzate, perché magari hanno intestati okay, diversi immobili. Poi, concretamente, succede che magari quegli immobili Ok, magari non sono ottimizzati anzi possono rappresentare un costo per quella persona ecco quindi che ogni persona okay, dovrebbe leggere, studiare la propria patrimonialità in un'ottica di quelle che saranno le proprie tutele avere la liquidità, avere delle rendite avere delle coperture in modo tale ovviamente da essere sereno poi invece se la vediamo da un altro punto di vista per chi oggi è giovane e quindi la vede molto in là nel tempo diciamo questa fase della vita Ecco, quella diciamo sarebbe il momento ottimale per programmare il proprio futuro, per crearsi la patrimonialità per il proprio futuro, per noi e le persone più care. Ecco, in quei casi sicuramente serve diciamo, l'affiancamento di un professionista preparato che sappia ovviamente coordinare le sue, diciamo, i suoi asset patrimoniali in vista ovviamente in un'ottica futura. Ecco allora che insomma, voglio, voglio ringraziare guarda. un attimo la regia perché si sta facendo vedere il tuo sito, Cleros. Ah, bene. <ride> che ovviamente stai parlando. Salutiamo anche i tuoi partner Massimo Doria e Ferluca e, e li salutiamo. Fuoriga, fuoriga. Fu, sì. scusami, scusami, li salutiamo vo, volentierissimo. E ecco qua il Grazie. sito di Kleros che scorre e fa vedere le immagini sono evocative, anche sono molto evocative. Certo dal punto di vista life cycle. scusami che ti ho interrotto, ma ringraziamo la regina di questa cosa qua. Grazie. No, dicevo sicuramente, eh, visto anche in un'ottica, diciamo, delle persone più giovani, ok? c'è l'opportunità di costruire in maniera adeguata la propria patrimonialità nel futuro. Ed ecco che vengono incontro soluzioni giuridiche, soluzioni previdenziali, soluzioni finanziarie, prova a pensare a un PAC, soluzioni assicurative, eccetera. Quindi, eh, come dicevi te, la patrimonialità va vissuta nel durante e letta anche per il dopo di noi ci mancherebbe perché il passaggio generazionale riguarda qualsiasi persona però ecco noi dobbiamo costruire la nostra patrimonialità per le esigenze attuali e per le nostre verosimili esigenze future ed è per questo che dicevamo ci serve una guida esperta una esatto. guida esperta. hai toccato un argomento guida esperta come te o quelle che stai formando di tutti i consulenti patrimoniali in giro per l'italia e però, ricordiamo, hai fatto un esempio bellissimo secondo me, quando un bambino nasce, eh, appena un bambino nasce qua in Italia, minimo, minimo, perché gli italiani amano la casa, eh, ha tre case, quella dei genitori e quella dei nonni, tre case subito pronti via. Ma non sapremo mai questo bambino se sta in Italia, se gli dice tu li portano qua, quindi l'aspetto della gestione degli immobili può diventare un problema, dal punto di vista, certo. se non lo affronto prima, se non ci penso, se non parlo con la famiglia intera, vero Massimo? C'è questo aspetto qui di pericolo? Sì, vedi, guarda, noi eh, italiani abbiamo, viviamo una situazione patrimoniale molto particolare. Allora, pochi sanno, perché se noi accendiamo la televisione o seguiamo un po' i media in questo periodo, diciamo che ci troviamo a, ad avere notizie, no? informazioni, input riguardanti l'Italia solo negativi, ok? In realtà nessuno ci sottolinea, che le famiglie italiane, numeri alla mano, sono le più ricche d'Europa, cioè sono dati oggettivi, numerici. Qual è il problema? Quindi è un vantaggio no? che le famiglie italiane siano certo. patrimonializzate, molto patrimonializzate. Qual è il problema? Che noi italiani siamo molto meno educati, lasciami passare il termine, o abituati a gestire correttamente questa patrimonialità nel tempo. E qual è il problema? Che gran parte dei patrimoni che sono oggi diciamo costruiti nel tempo, no? sono stati costruiti nel tempo e quindi oggi in mano a determinati soggetti, fanno capo a persone, se ci pensiamo, che hanno vissuto la parte più importante dal punto di vista della costruzione patrimoniale che ha vissuto l'Italia, cioè quella dal secondo dopoguerra ad oggi. Okay? È la fase storica in cui è stata costruita la più grossa patrimonialità diciamo, della storia italiana. Ecco, quelle persone che dal 1945 in poi, ok, sappiamo il boom degli anni 60, eccetera, hanno costruito questa patrimonialità, oggi anagraficamente sono avanti con la vita, ok? Quindi si troveranno a dover prima o poi affrontare un passaggio generazionale che fa parte della nostra natura, della natura umana, okay? Qual è il problema? Che questo passaggio generazionale di una ricchezza immensa Ripeto, la più grande d'Europa a livello familiare c'è un grosso problema, che si tratta di patrimonio costruito da persone che hanno vissuto a livello proprio personale, familiare, aziendale in un'epoca completamente diversa e stravolta rispetto a quelle che sono le esigenze di vita e la società di oggi. Quindi se prima quell'imprenditore comprava 1, 2, 3, 5 appartamenti nel suo paesetto, paesotto perché attorno a quello, la sua attività, la sua famiglia oggi la vita, le esigenze gli stili di vita e anche le caratteristiche delle famiglie sono completamente diverse quindi una buona pianificazione okay, va incontro sicuramente a soluzioni giuridiche, assicurative fiscali per ottimizzare il tutto ma attenzione, bisogna avere anche la capacità l'intelligenza, la sensibilità di essere ovviamente come dire, chiari okay, e vedere la propria patrimonialità diciamo di fronte a quelle che sono le esigenze dei nostri figli, dei nostri nipoti, che sicuramente sono molto diverse rispetto a quelle dei loro padri, e ovviamente dei loro nonni. Hai detto, Quindi una bisogna parola, hai detto una parola importante, hai detto una parola importante, chiari, a volte io, io non vedo tutte queste cose che stai dicendo tu avvocato, nel senso io imprenditore, io capofamiglia, aspetto psicologico non c'entriamo, ma c'entra molto pesantemente non vedo tutte queste opportunità. Ecco perché la guida di un avvocato patrimonialista o di un consulente patrimoniale può aiutarti a pulire col tergicristallo, come se fosse un'auto, vedere le varie soluzioni che possono cucirti addosso la tua situazione familiare, imprenditoriale. Perché gli strumenti sono tanti e a partire dal primo strumento che ho imparato spesso da te e anche da, da, da Massimo Doria, che è la Birobic, è un foglio di carta bianco, nel senso che io con un ambiro e un foglio di carta posso spostare patrimoni, posso decidere, come dicono quelli bravi, in vita le mie volontà anche del dopo di me, quindi incidere lo stesso nell'azienda come nella famiglia, è vero che con una bicchia e un foglio di carta si può fare questo, ma l'ho semplificata molto, eh, semplificata molto. Sì, perdonami. Sì, sì, sì, sì. No, no, intanto vuol dire che quelli della BIC ti hanno pagato per dire il termine BIC. È una battuta. <ride> Esistono ancora poi le BIC, Una volta c'era solo la BIC, eh, oggi, oggi ne abbiamo 100.000. Esatto, esatto no, al, di certo. là, al di là delle battute. Al di là delle battute, sicuramente, hai detto una cosa importantissima, abbiamo degli strumenti, diciamo il nostro ordinamento ci dà tantissime possibilità. Quindi abbiamo una grossa fortuna, se noi la vediamo dal punto di vista professionale, ok, abbiamo tantissime opportunità e possibilità per gestire correttamente il nostro patrimonio in termini di tutela e di continuità generazionale. Uno strumento straordinario, secondo me il miglior strumento in assoluto, si chiama testamento, ha una storia di oltre 2000 anni, okay? fermare, Quindi, Massimo, capiamo, scusami, ti devo fermare prego? perché è arrivato in live adesso un messaggio, direttamente. Sì? Questo Mirko Zatti dice, chiedo in mancanza di eredi, dopo aver redatto un testamento a favore di una persona o a quanto ammontano le imposte, di converso, a quanto ammontano se il beneficiario è un coniuge, Mamma mia che domanda! Certo, si può dare <ride> risposta sicuramente a Mirko Zatti, però vedi che sta suscitando interesse. Io direi che certo. suggerisco al dottor Mirko, al signor Zatti, di contattarti direttamente o contattare me chiunque voglia dei due. Pertanto io mi rivolgo sempre poi a, con l'aiuto dell'avvocato Massimo Perini e potremo dare sicuramente risposta esaustiva perché... In mezz'ora abbiamo dieci minuti di puntata, non riusciamo a dare risposta al certo. eh, signor Zatti, però dopo la puntata siamo a disposizione per dare risposte a queste interessantissime domande. Sei d'accordo? Però volevo segnalarti che già adesso in diretta è arrivato il messaggio, quindi la tua trasmissione sta avendo, sicuramente sta suscitando interesse. Grazie, vai, vai pure certo. avanti, scusami che ti ho interrotto. No, parlavamo ovviamente degli strumenti, fondamentalmente degli strumenti che il nostro ordinamento giuridico ci mette a disposizione, quindi scegliere adeguatamente gli strumenti per ottimizzare il nostro patrimonio nel tempo. Parlavamo del testamento che a mio avviso per il contenuto che può avere e per gli effetti che può avere lo considero un po' diciamo, la base sulla quale ovviamente poi può essere costruita una pianificazione patrimoniale globale. Anzi, il nostro bellissimo testamento in Italia, che ha una storia millenaria, perché esiste da oltre duemila anni, il testamento che ancora oggi utilizziamo, Ok, è un po' secondo me la base sulla quale poi sono stati costruiti, capiti, concepiti altri strumenti, altre tecniche. Il testamento è la base, chi comprende bene quello poi può utilizzare molte altre cose. Detto questo, io mi rendo conto e mi rifaccio un po' a quello che dicevi te, no? l'imprenditore che magari non ci vuole sentire, non vuole vedere, non vuole capire o okay, che rimanda, ok, sono decisioni spesso, diciamo, delicate con le quali prima o poi ci si sbatte contro, ecco, io credo che proprio da questo punto di vista diventa fondamentale il ruolo del professionista. Il ruolo del professionista che deve essere sempre di più, ok, un professionista al servizio delle persone, e allora per, affinché il professionista sia veramente al servizio delle persone, ed è quello che io raccomando sempre, tu devi iniziare a parlare il linguaggio di quelle persone. La persona ti deve sentire vicino a lui, vicino a lei, ti deve capire, non ti deve vedere come un ostacolo. Ok? Quando tu parli lo stesso linguaggio dell'imprenditore, l'imprenditore ovviamente cosa fa? L'imprenditore ti segue perché capisce quello che gli dice, capisce l'opportunità okay, di pianificare rispetto a subire gli effetti di una legge sul suo patrimonio. Quindi la pianificazione quando viene compresa bene, porta solo vantaggi. Gli unici svantaggi che noi possiamo avere dal punto di vista patrimoniale è la non pianificazione, lo dicono i numeri, è una certezza. Quindi pianificare dà sempre dei vantaggi. L'unico problema, ripeto, è che le persone, i non addetti ai lavori, ok, devono comprendere questa opportunità e ripeto il ruolo è dei professionisti, chi è un professionista della patrimonialità deve avere la capacità, la preparazione, la visione, la sensibilità di andare incontro alle esigenze delle persone È il primo step fondamentale è parlare il loro linguaggio, è fondamentale. Parlando che l'aspetto empatico è molto importante, l'aspetto psicologico è, è, tracciato, è aperto molte porte, questo aspetto qui, ma c'è anche la porta, prendendo spunto dal messaggio, ne è arrivato un altro, la fiscalità, la fiscalità che non mi porta via patrimonio se la ottimizzo prima, adesso non entriamo nella fiscalità perché impresa, famiglia, eccetera, però se... Nel, nel progetto che faccio, nella pianificazione, pianifico tutto, pianifichiamo più la ricerca di un telefonino che delle mie cose personali, quindi la, la, il discorso di pianificare con un consulente questo aspetto qui può portare benefici anche sotto l'aspetto fiscale, che non è indifferente, vero Massimo? Indubbiamente, allora noi di Claros sottolineiamo sempre un aspetto Sicuramente in una pianificazione non, potrebbe, non dovrebbe mai essere solo l'aspetto fiscale a spingerti a pianificare perché ci sono mille altri motivi per andare a pianificare, perché faccio un esempio banale, evitare liti future tra i figli è già un motivo ottimo per andare a pianificare, dare continuità alla tua azienda è già un ottimo motivo di per sé. Però detto questo e premesso questo, la valutazione fiscale del passaggio generazionale del mio patrimonio è comunque sempre un elemento centrale. Anzi, io spesso sottolineo questo. Oggi noi abbiamo una situazione fiscale successoria in Italia indubbiamente molto favorevole rispetto a tutti gli altri Stati europei. Basta dire che passaggio generazionale marito-moglie o padre-figli c'è un milione di franchigia da sfruttare, quindi di esenzione. Quindi direi una cosa molto importante. Qual è il problema? E lo sottolineo spesso. Noi abbiamo un vantaggio che spesso non viene utilizzato. Perché? Perché la non pianificazione comporta delle situazioni di criticità che in maniera, diciamo, naturale mi vado a bruciare, a bruciare quelli che sarebbero gli vantaggi che potrei portarmi a casa da una pianificazione. Vi faccio un esempio banale: un patrimonio non pianificato che arriva cointestato a più eredi va bene, già mi sono bruciato, ok, quello che è il vantaggio fiscale. Perché se vanno d'accordo dovranno andare a dividersi il patrimonio, ognuno si prende le sue cose e si paga per la divisione, si paga il notaio per dividere. Spesso tra eredi non si va d'accordo e quindi si rischia di litigare per la divisione e la gestione di quel patrimonio. Si rischia di andare dentro i tribunali e pagare gli avvocati per una divisione, per una causa divisoria. Se i beni non sono divisibili vanno venduti all'asta. Quindi capiamo che noi abbiamo una grandissima opportunità. Andare a pianificare in maniera corretta, in base alle esigenze delle persone, e portarsi a casa un vantaggio fiscale enorme. È per questo che dicevo prima: la pianificazione comporta sempre vantaggi, la non pianificazione è statisticamente provato, comporta grandi svantaggi. Questo è Pacifico. Perché, come dici tu spesso, come dice Massimo se non decido io, se non prendo in mano la situazione io. Decide il codice civile, quindi decide qualcun altro, certo. cioè lo Stato, il codice civile decide per me, non è che certo. rimane sospeso e qualche volta la legge, sed lex, dura lex, non coincide sugli aspetti familiari, societari, non prende in considerazione, è una legge del taglione, così è scritto e così si fa, E il giudice si attiene al codice civile, non certo. può fare altro. E tu tieni presente che il nostro bellissimo codice civile, perché se tu prendi il libro delle successioni nel codice civile è un libro fantastico e perfetto, ma attenzione è stato scritto nel 1942, quindi un libro perfetto, fantastico, ma ricamato, cucito addosso alle esigenze della società del 1942, che è molto diversa rispetto a questo. Quindi costruire un patrimonio con una vita di sacrifici e poi lasciarlo al caso, alle decisioni di un codice scritto nel 1942, secondo me, rappresenta un po' un controsenso. Il patrimonio che mi sono costruito, ok, va tutelato durante la vita e va gestito nel passaggio generazionale che inevitabilmente per natura ci sarà secondo le volontà, la visione, i desideri di, cui, di chi quel patrimonio se l'è costruito. Questo mi sembra quasi, dovrebbe essere banale dirlo, dovrebbe essere naturale ovviamente farlo. Beh, È vero quello che dici, è proprio vero, una fotografia esatta della situazione di adesso, di molte famiglie, vi ricordo che la puntata è volata, abbiamo ancora tre minuti di trasmissione, riavremo probabilmente, lo, lo inviterò di nuovo nel mese dell'educazione finanziaria, L'Avvocato Massimo Perini ci focalizzeremo magari su uno strumento nella cassetta degli strumenti per le imprese, per la famiglia e ci focalizzeremo solo su quello nel mese di divulgazione per eccellenza di educazione finanziaria. Spero che troveremo una data che ti vada bene nei tuoi giri per certo. l'Italia di formazione. Diamo un riferimento anche dal punto di vista delle domande che stanno continuando ad arrivare È la prima volta a pari merito con un'altra trasmissione che c'è questa vivacità anche online in diretta quindi do i miei riferimenti che è info solutionit 0372 2405 e un cellulare che è il mio Whatsapp che poi riporterò le tele, sicuramente le domande all'Avvocato Perini che potete trovare i suoi riferimenti sul sito di Cleros è 349-571-4319. E dico sempre che il, il, la parola magica è il risparmio di oggi e il pane di domani. In questo caso qui è tutelare il proprio patrimonio per averlo anche per le future generazioni. Un tuo saluto per concludere la puntata, Massimo. Intanto ti ringrazio di essere stato con noi. Ti ringrazio, ringrazio te per l'invito, ovviamente per me è sempre un piacere. Spero la prossima volta se ci riesco nei miei giri di venire di persona in studio. Sarebbe, Sarebbe bello. Un piacere. Sarebbe bello. Ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito da casa, ringrazio chi ha fatto domande perché significa ovviamente che il tutto ha sortito interesse, ovviamente siamo poi a disposizione per tutte le risposte e tutto quello che può essere utile. Un abbraccio a tutto il team di Cleros e ci ritroveremo presto per parlare di patrimonio e di patrimonialità. Grazie e una buona estate a grazie te e alla tua famiglia. Grazie Massimo. Grazie, di nuovo arrivederci. Di nuovo, grazie, vi saluto. Ecco questa qui è la penultima puntata di, di Economicamente. Domani concludiamo con il professor Angelo per quanto riguarda gli NFT, quindi tutto il mondo delle criptovalute, spero che questa cavalcata vi sia piaciuta, troverete le repliche per tutto il mese di agosto fino a metà settembre, qui su Well TV, canale Sky 810, stesso orario 8.39 e in streaming www.welltv.eu. Un abbraccio e alla prossima cavalcata di educazione finanziaria.